parte con un'altra settimana, siamo al 30 di novembre, io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario e siamo a Finanziariamente in diretta TV sul canale digitale 231 di WellTV, sul streaming ovunque, sui vostri telefonini, tablet, pc, su www.welltv.eu e sulle pagine della TV WellTV sui social e su Your Solution, sempre sui social Facebook non sono mai da solo perché si parte subito con i saluti per dare un buona settimana, buongiorno Giusy buongiorno e benvenuto a tutti oh, ma guardate che là che abbiamo, guardate che sorriso bellissimo eccola, sono stato sgridato l'altra volta perché ho fatto degli apprezzamenti che non andavano fatti alla store manager di Well TV Angela, eccola qua Angela, è il nostro... Sponsor Luca Fè, che abbiamo qua le cialde, ricordatevi che è Natale e dovete quanto mai pensare un piccolo pacco dono di Luca Fè e partiamo con uno sprint, grazie Gianluca. Un caffè veloce, perché qui bisogna partire veloci Luca Fè. Grazie Angela, sempre sorridente. Non possiamo fare un applauso dalla regia, ma la prossima volta faremo gli applausi in diretta per Angela, perché sono importanti, ci dà sempre una mano a partire bene la settimana, una bionda una mora per partire bene, ma abbiamo collegato, eccola qua da Torino, eccola qua, buongiorno dottoressa, un'altra gentile buongiorno. signora, buongiorno, direttrice del Museo di Risparmio, sempre un bellissimo sorriso, se posso dirlo, la dottoressa sempre un bellissimo e magnifico sorriso. Benvenuta a Well TV, buongiorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno a voi, Giusy una, una settimana abbastanza impegnativa Sì certo, già la data del 30 di novembre è una data eh. per molti impegnativa devo dire Bene, oggi Qualcun... però parliamo di una cosa importante con la dottoressa che è la nostra ospite Le donne, le consul... donne e consulenza, donne e finanza, donne e risparmio Sono argomenti interessantissimi però voglio dar subito la parola all'ospite dottoressa Giovanna Palladino che è direttrice del Museo del Risparmio, che non tutti conoscono che c'è il Museo del Risparmio, vero dottoressa? Dov'è questo museo? Sì, non lo conoscono in tanti, in realtà è a Torino, eh, quindi è un museo che ha adesso circa otto anni, abbiamo compiuto l'ottavo compleanno a maggio, ed è un posto dove si fa educazione finanziaria attraverso l'ebuta in mente. Quindi cerchiamo di fare educazione finanziaria divertendo perché sappiamo tutti, voi anche meglio di me, che di soldi non ne vuole parlare nessuno e questo perché sono spesso associati a quella che è l'ansia finanziaria. Non si vuole parlare di soldi perché quando se ne parla anche nel caso in cui si sappia come gestirli spesso si sa di non fare tutto quello che si potrebbe per gestirli bene. Quindi al museo cerchiamo di educare divertendo. Bella questa cosa qui, Giuseppe, educare divertendo, però ansia dei soldi, torniamo sempre lì, nessuno vuol parlare dei soldi. Con te, la tua esperienza, c'è questa ansia di parlare dei soldi, Giuseppe? Beh, concordo, concordo assolutamente con la dottoressa, è un argomento sempre abbastanza delicato che procura ansia, ma che procura anche preoccupazione, Se Viviamo in un contesto dove l'incertezza è un'incertezza che minaccia la nostra salute e quindi di conseguenza tutto quello che è eh, intorno a noi eh, viene percepito come eh, incerto, come timoroso, cioè le paure sono, vanno a intaccare molto la nostra quotidianità e la nostra capacità di decisione. Però concordo con... Eh, l'approccio assolutamente molto stimolante del imparare divertendosi perché è coinvolgente perché comunque andare a eh, diciamo a toccare la nostra parte ludica la nostra parte più eh, diciamo eh, Free, free da ogni, libera da ogni condizionamento e libera da ogni diciamo, tensione fa sì che ci lasciamo coinvolgere e inoltre eh, ci permette di ricordare alcuni concetti importanti dell'educazione finanziaria che è fondamentale, fondamentale, ripeto, eh, per mh, essere partecipi della, delle proprie decisioni finanziarie e eh, anche per essere consapevoli di quello che viene valutato e deciso da oggi ma per il nostro futuro, è importante per la percezione del nostro futuro. Ecco qua, leggevo, dottoressa, sui social, sono chino sul cellulare come molti di noi, però stavo rispondendo ai social, una domanda per lei che è arrivata, mi hanno detto che c'è, hanno visto sui social, una mascotte nuova al Museo del Risparmio, una cosa simpatica che è arrivata, mi dicono, come si chiama questa mascotte? Sì. Allora, non è arrivata da adesso, la mascotte è presente dall'inizio, si chiama Mica. perché abbiamo due mascotte, un maschio e una femmina. Giusto. Il maschio si chiama For e la femmina si chiama mica. quindi sono For e mica. Però abbiamo, in, diciamo come una, diciamo, una macchina, una, una cosa reale, diciamo così, perché si muove, una mascotte che è femmina e che viene vestita regolarmente con una, insomma, un guardaroba molto vintage ma anche molto bello che viene realizzato apposta. Lo facciamo come atto di frivolezza e di leggerezza eh, perché in questo momento c'è bisogno anche di questo. Mi dicono che alcune persone passano davanti alla vetrina del museo per andare a vestire a vedere che vestito ha. Eh, mica eh, in quel, quel giorno, quindi abbiamo un nuovo vestito, se volete passare davanti alla vetrina vedrete qualcosa di molto carino, molto carino, dove, anche si, rosso si così trova si a Torino? In che via è il museo? In che via è? Il museo è in via San Francesco d'Assisi, è angolo via Barbaru quindi in via, in via San Francesco d'Assisi. Grazie per chi abita a Torino, per chi ci andrà, finirà questa questo, questo pandemia perché finirà, e torneremo a viaggiare. Torneremo a vedere la bellissima città di Torino. E magari visitando Torino, via San Francesco d'Assisi, vedremo questa vetrina e vedremo la mascotte del Museo del Risparmio. E potremo prenotare con le scolaresche e con le famiglie una visita. Sì si allora... può entrare anche senza prenotazione se non c'è un affollamento ovviamente in questo momento siamo chiusi per ovvie ragioni però la nostra attività è online tra l'altro chi volesse vedere il museo lo dico solo perché magari qualcuno vuole vedere di cosa si tratta nella home page del museo c'è la possibilità di accedere a un virtual tour a 360 gradi cioè si entra dentro il museo si possono vedere alcuni video e si può anche giocare con alcune app se mi dice il sito che magari la regia se riesce ci fa vedere il sito del, del Museo del Risparmio, come si dice? È il Museo del Risparmio tutto attaccato? Museo del Risparmio tutto attaccato.it.... Poi it, con, con calma la, la regia ce lo trova e così diamo un'occhiatina al vostro sito, ma tornavo da lei e dopo da Giussi, la donna e il denaro, come è vista? Che, che problemi ci sono da questo punto di vista? Che connubio è la consulenza fatta da una donna sul, sul risparmio? Sulla sua esperienza, dai tanti convegni che ha fatto, da tanti articoli che scrive, da tante interviste che rilascia? Ma le mie interviste sono rilasciate sulla base di dati che recuperiamo e che rileviamo attraverso dei sondaggi quindi non parlo per sentito dire ma parlo sulla base di numeri che raccogliamo annualmente sul comportamento di diverse categorie sociali rispetto al denaro Uh, ovviamente le donne hanno una situazione di difficoltà perché partono già da una situazione di minore alfabetizzazione finanziaria. Fate conto che più o meno in Italia una persona su quattro sa, uh, una persona su tre anzi ha un'idea di che cos'è uh, l'educazione finanziaria, di come si gestiscono i soldi. Per le donne questa percentuale si abbassa a uno su quattro, circa il 20-25% delle donne può essere definita... Uh, alfabetizzata dal punto di vista finanziario ma accanto a questo le donne hanno maggiori difficoltà a gestire il denaro perché il denaro non è una loro priorità e lo dico ovviamente non pensando alle donne evolute, manager di imprese o imprenditrici ma lo dico pensando soprattutto alle donne che hanno dei lavori più comuni o stanno a casa le casalinghe la maggior parte delle donne circa il 60% delega l'attività diciamo, della gestione del denaro al proprio partner e questo è sicuramente un problema perché significa delegare una parte importante della propria vita bisognerebbe delegare la cura della casa non la cura dei soldi la cura dei soldi dovrebbe essere qualcosa che se non ha la prima diciamo così lista la primo punto della nostra lista di priorità dovrebbe essere comunque al secondo una volta che perdiamo il controllo dei soldi significa che fondamentalmente poi in un momento di difficoltà potremo aver, uh, dire non sapere dove stanno i soldi della famiglia. Se chiediamo agli avvocati divorzisti ci racconteranno una serie di aneddotiche che appunto eh, ci fanno trovare la donna addirittura in difficoltà nel sapere dove sono i soldi della, della famiglia. Questo è talmente vero che ne abbiamo parlato nel giorno... Una giornata della Venezia contro le donne con Avvocato Nini Ferrari, consigliere di parità della provincia di Brescia, che segue queste cose e ho detto questo aspetto qua e mi conferma questo aspetto qui di educazione finanziaria molto importante come libertà per la donna anche dal punto di vista suo personale, di un'affermazione sua, di gestire il denaro per una sua autonomia. Però torniamo da Giusi, Giussi. Giussi risparmiatori, donna, come ti vedono dal punto di vista, hai difficoltà, c'è qualche cosa, o invece negli anni hai notato qualcosa di diverso nell'atteggiamento? Beh, chiaramente il mondo della consulenza è un mondo eh, soprattutto maschile, ecco, i dati dell'OCF, dell'organismo dei consulenti finanziari, eh, i dati del 2018 rivelano che circa il 21% dei consulenti eh, finanziari sono donne, quindi chiaramente una presenza minoritaria dal punto di vista del mondo femminile devo dire però che non ci sono particolari comportamenti discriminanti da parte dei clienti ecco alla fine eh, per quanto riguarda la mia esperienza personale c'è un apprezzamento per le competenze per l'approccio dal punto di vista proprio del consulente donna chiaramente ognuno ha il suo stile possiamo generalizzare dicendo che le donne hanno uno stile diverso dagli uomini, proprio perché comunque dal punto di vista della, della percezione del futuro, per esempio dal punto di vista proprio dell'approccio al futuro, la donna ha più sensibilità rispetto ad un uomo, ma questo sempre generalizzando, cosa che a me non piace fare, però indicativamente i tratti distintivi tra uomo consulente e donna consulente è proprio l'approccio la, anche un po' più razionale eh, anche nella nel dare spiegazioni, nel trasmettere alcuni concetti al cliente investitore che sono funzionali alla pianificazione, mentre invece gli uomini normalmente puntano di più sulla relazione, sulla, su proprio sulla, su quella che è la dialettica con il cliente investitore finale. Poi chiaramente queste sono, alla fine lo stile è il risultato di un mix di un po' di tutto, di capacità relazionale, di dialogo, di spiegazione. Io come donna devo dire che mi trovo concordo con la dottoressa nel dire che l'educazione finanziaria è fondamentale, l'ho già detto prima ma lo sottolineo, perché eh, la capacità di comprensione delle decisioni finanziarie dona libertà. Io aggiungerei che eh, spesso viene interpretato che l'educazione finanziaria è solo lato risparmio e investimenti. Io ancora prima in premessa l'educazione finanziaria è importantissima, nella parte invece dell'indebitamento, perché molto spesso, proprio a proposito di magari situazioni di divorzio, di separazione, molto spesso quando parliamo di non autonomia da parte della donna, che si trova legata, eh, direi, eh, a delle operazioni di indebitamento delle quali non era consapevole, quindi parlo soprattutto magari di finanziamenti, di, di garanzie rilasciate, cioè l'aspetto proprio dell'indebitamento è ancora maggiormente eh, prioritario nella cultura finanziaria per essere consapevoli di ciò per il quale ci si impegna, quindi questo è importante. Poi chiaramente anche tutta la parte del risparmio e degli investimenti dove la donna, normalmente parlo della donna investitrice e della donna risparmiatrice, è più prudente e eh, quindi ehm, non ama il rischio, quindi è avversa al rischio e quindi ha un approccio più prudente, ma anche lì bisogna lavorare attraverso l'educazione finanziaria. Ecco. Si ritrova, dottoressa, in questo aspetto qui della prudenza delle donne nella, nella, nella, nella gestione del denaro? Nella... Beh, beh sì, in realtà voglio dire questo. In Italia eh, le donne e gli uomini si comportano in maniera uguale rispetto al risparmio. Circa il 70% delle donne risparmia e questa percentuale è equivalente tra gli uomini. Ma la problematica vera è che le donne investono poco circa il 50% delle donne non investe ciò che ha risparmiato, mentre invece la percentuale dei non investitori tra gli uomini è intorno al 30-34%. Quindi c'è una differenza sostanziale rispetto alla percezione dei rischi. Le donne hanno un'avversione a rischio. Ora voglio chiarire subito il fatto che l'avversione a rischio non è genetica, non ha niente a che fare con la cura della prole, non ha niente a che fare con il nostro DNA, è una questione culturale. Voi avete mai visto un genitore incentivare una bambina a salire su un albero? Vi sfido? Penso che non l'abbiate mai visto. No, non l'ho Quindi mai di visto. fatto, in realtà, eh, di fatto, le donne sono spinte a stare in un contesto molto più protetto che fa sì che sviluppino una, una percezione del rischio come una minaccia. Gli uomini quando pensano al rischio, pensano al rischio come un'opportunità il rischio di fatto è un'opportunità lo sappiamo tutti nella vita se, se, per cogliere delle opportunità dobbiamo ovviamente correre dei rischi e questo è tanto più vero in finanza dove non esiste un rendimento positivo se non si corre un rischio tanto più adesso dove i tassi di interesse sono anche negativi quindi è ovvio che la percezione dei rischi sia completamente sbilanciata e su questo bisogna fare un lavoro culturale non, non c'è nient'altro da fare le donne non diventeranno risk lover no? ma in realtà c'è un lavoro culturale da fare per capire che questa situazione ovviamente svantaggia le donne Anche come dice prima non si differenziano molto dai maschi ma il numero di investitrici è nettamente più basso nettamente più basso poi le donne ovviamente hanno appunto questa difficoltà per cui tendono a delegare tutto ciò che riguarda il denaro quindi neanche se ne occupano e questo acuisce questo elemento per cui le donne non investono lo fanno investire a qualcun altro poi appunto dicevamo perdendo il controllo eccoci qua giusi vedi mio papà mi aveva costruito la casa sull'albero quindi andavo a far merenda Vabbè, eh, questa è una nota di colore però... amava il rischio amava il rischio Marcello, Marcello amava il rischio. però tornando invece alla riflessione che ha fatto la, la direttrice del museo di risparmio eh, la dottoressa Giovanna c'è un detto, Giussi, che dice che il denaro fermo è denaro morto, lo dicono a Bo Street, il denaro fermo è denaro morto, indipendentemente che sia un maschio o no. Eccolo qua, ringraziamo la regia che ci fa, sta facendo vedere il sito del Museo del Risparmio, eccolo qua, dopo, lo commentiamo dopo con la dottoressa, grazie. Torniamo da Giussi un attimo, che volevo fargli questa domanda qua particolare alla Giussi. Giussi, allora il denaro fermo è denaro morto, indipendentemente che sia maschio o femmina Cosa ne pensi di questa citazione che fa a Street? Beh, eh, lo abbiamo accennato anche allo scorso appuntamento con il professor Bertelli. Eh, per l'obiettivo di un investitore quindi che, ha, eh, che ha questo salto di evoluzione, che è il passaggio da risparmiatore, quindi dall'avere dall avuto la capacità di non eh, consumare tutte le, le proprie risorse finanziarie, ma di rinviarle al proprio futuro, quindi passando all'investimento, chiaramente l'obiettivo è quello di preservare il valore di questo capitale e di eh, finalizzarlo a quelli che sono gli obiettivi del futuro. Quindi qualsiasi obiettivo che può essere dall'obiettivo di lunghissimo termine previdenziale all'obiettivo di medio termine di una, di una casa, piuttosto che di una vacanza, piuttosto che l'istruzione dei figli. Ecco, lasciare il denaro fermo non significa proteggerlo soprattutto come ci ha ricordato la dottoressa Giovanna, eh, soprattutto in un periodo di tassi negativi, ce l'ha ricordato anche il professor Bertelli, cioè proteggere tutto quello che è il capitale, che è la risorsa sulla quale noi e la nostra famiglia, le, nostre, le persone che amiamo faranno affidamento per il proprio futuro, Va protetto, quindi se noi lo lasciamo fermo non lo proteggiamo, non lo proteggiamo in una situazione di tassi negativi, perché c'è bisogno di crescita, c'è bisogno. Questo non significa rischiare, questo non significa speculare, come ci siamo detti l'altra volta. Significa fare in modo che questa risorsa, che è il denaro, cresca e lavori per noi con degli obiettivi ben precisi, in riferimento a quelle che sono le nostre scadenze temporali, quindi il nostro la nostra disponibilità a rinunciare a questo patrimonio per X tempo, in maniera tale che questo possa essere la base per la crescita del nostro patrimonio, che non significa essere speculatori, significa semplicemente farlo crescere, proteggerlo da quelle che possono essere le diminuzioni tipiche del contesto economico in cui ci troviamo. No. Sto leggendo il giornale, scusatemi, ah, scusate, mi avete colto in fargante. Ecco qua, il settimanale Mondo Padano, che è in edicola e online su www.mondopadano.it, nell'inserto economia e lavoro, risparmio e finanza, nuovo articolo di Giuseppe Mondelli, scritto a, a quattro mani con il professor Bertelli, l'ha intervistato, sì. il professor Bertelli, <ride> dice la paura dell'incognito ci condiziona, risparmiamo ma non investiamo. Ecco qua, quindi potete trovarlo in edicola e online. Esatto prossimamente anche l'intervista alla dottoressa Giovanna Paladino con la Giusi su questi temi esatto. qua, lo andremo a portare anche in cartaceo e in digitale, ma torniamo dalla dottoressa e con il sito che ci stava facendo vedere adesso la regia del Museo del Risparmio, se lo vuole commentare brevemente lei così ci, ci, ci, ci guida un po' all'interno allora, del questa, sito, qua. Questa è la home page, e c'è cioè sotto, poco sotto l'entrata per il tour virtuale a 360 gradi, quel quadrino... Verde è il modo in cui si può entrare cliccando a quella che è la Virtual Tour. Quindi è una tour tecnologicamente molto avanzato ed è una cosa estremamente carina da fare. Voglio riprendere un attimo però quello che è stato detto prima, sì, perché sì, a parte eh. da qui potete entrare al museo. Ma a, a parte a tutto, gli italiani io dico sempre che sono risparmiatori per caso, perché solo il 20% degli italiani pianifica il risparmio. E questo significa che poi. Nel momento in cui si accumula il risparmio sul conto corrente, le persone non hanno un progetto, non pianificano. Significa che poi non diventano investitori, perché effettivamente l'investimento richiede una progettualità. Se risparmiamo senza avere questa progettualità, difficilmente poi ne troveremo una. Quindi da questo punto di vista bisognerebbe spingere tutti a pensare al risparmio come alla realizzazione di un desiderio, di un sogno, di un progetto ed è quello che facciamo all'interno del museo. Il risparmio non è avarizia, non è mettere i soldi sotto il materasso, il risparmio è avere la libertà di realizzare qualcosa quando lo vogliamo. Io voglio dire una cosa importante, ho questa riflessione in testa, dottoressa e anche alla Giussi, ho questa figura in mente degli anni 50, 60, 70, in cui la donna in contadina era lei che gestiva il denaro, nel senso che era lei che faceva in dialetto, ci sarà in dialetto torinese, ci sarà in dialetto lombardo, in dialetto di tutta Italia, la chiamavano la risidura, cioè quella che gestiva, il, questi soldi vanno per la spesa, questa per l'istruzione, questo per le sementi, per l'agricoltura, era la donna che organizzava il denaro, già non avendo le basi che abbiamo adesso, la cultura, internet, tutto quello che c'è a disposizione, quindi... Le radici della storia vanno studiate e vanno reinterpretate Giussi? In quel momento eh, c'era la finalità, destinare questi, questi soldi, questo capitale, destinarlo ad un obiettivo ben preciso che eh, individuava ogni volta che accantonava in quel barattolo piuttosto che il vasetto. Ci stava eh, anche la rata della, di pagare il campo acquistato, no? anche eh, la terra, l'investimento. In quel momento si dava, come ci ha suggerito Andrea Rocco, il, si dava un nome a quei soldi, si dava il nome del progetto comprare, a cui erano destinati. Comprare due mucche in più per produrre un po' più di latte. Sì, sì, le... sì, assolutamente, è proprio questa. È, è un fattore culturale. Chiaramente la differenza sta che in quel momento si prendeva quel capitale e veniva destinato in realtà più allo scadenziamento. Non era una vera e propria pianificazione, era lo scadenziamento degli obblighi che le famiglie si erano assunte, quindi tutto quello che riguardava le scadenze dei mutui, piuttosto che eh, incrementare l'attività dell'azienda dell agricola in quel momento, piuttosto che preoccuparsi del futuro dei figli dal punto di vista dell'istruzione o del vestiario. Pianificare è un passettino in più, cioè non avere la visione della scadenza quando arriverà, ma pianificare significa avere una visione di un orizzonte un pochino più elevato, andare oltre e guardare lontano nel futuro, guardare nel futuro, cioè dare nome ai soldi ma per un obiettivo nel futuro, che non significa semplicemente far fronte ad una scadenza. Questo è la, la, la, il passaggio. Grazie Giusy, grazie, grazie sempre precisa e puntuale. Nel fare riferimenti, una domanda alla dottoressa prima di salutarci, le donne possono chiamarla, mandare una mail per capire meglio come questi passaggi devono essere affrontati? C'è qualche percorso? Le donne possono seguire le attività del museo del risparmio, moltissime sono dedicate proprio alle donne, alla percezione dei rischi, all'importanza di tenere i conti. Sapete che ormai si è persa questa abitudine. Avevamo l'abitudine del quaderno dei conti di casa, ma ormai ci dice la Consob che solo il 25% degli italiani pianifica e solo il 24% degli italiani fa il budget, cioè tiene, tiene conto delle entrate e delle uscite e si attiene a un budget. Quindi in realtà è una minoranza degli italiani, la maggior parte degli italiani non sa cosa entra e cosa esce alla fine del mese e questo va detto, questo va detto. ma se ci seguono noi facciamo tantissime iniziative, per soprattutto per le giovani donne perché devono mirare all'indipendenza economica. Purtroppo ancora il 50% delle donne non lavora fuori casa e sono dipendenti economicamente da un terzo soggetto. Quindi da questo punto di vista eh, abbiamo appunto bisogno di fare un palzo evolutivo e culturale soprattutto. Quindi io invito ad andare a trovare la su LinkedIn, chiedergli la sua amicizia a tutte le donne per trovarla. Poi sul, museo, sul sito del Museo del Risparmio, eccolo qua, regia, bravissima, grazie, trovate le indicazioni, le mail, i corsi, le opportunità per le donne, gli uomini che vogliono affrontare così avvicinarsi a capire meglio, come ha detto lei, entrate e uscite, pianificare meglio il proprio guadagno. Giussi, ne fai tanti di corsi anche tu eh, di, su questo aspetto per le donne, ah, sì. ne hai fatti ancora? Assolutamente. Trovi che questo aspetto culturale sia importante dal punto di vista come educatrice finanziaria? È importante anche perché eh, sappiamo bene anche che oltre il fatto culturale di eh, che la donna non si occupi dell'aspetto di pianificazione finanziaria, dal punto di vista proprio oggettivo, reddituale, la donna in generale, mediamente, ha un reddito che è più basso da quello dell'uomo e normalmente, sempre facendo una statistica, normalmente il reddito della donna è al servizio della famiglia, quindi di tutti quelli che è la gestione quotidiana delle, eh, delle decisioni o comunque delle esigenze quotidiane della famiglia, quindi va da sé che poi la bilancia del risparmio e dell'investimento cade più sul reddito del capofamiglia dell'uomo. E quindi a maggior ragione ci vuole cultura finanziaria, ci vuole di acquisire concetti di educazione finanziaria per acquisire quella che è l'indipendenza da parte della donna, per non essere in balia o per non avere proprio delle cattive sorprese nel futuro qualora poi dopo gli equilibri familiari vengano in qualche modo diversamente predisposti e quindi comunque ci possano essere delle decisioni nella libertà, non nella dipendenza economica. Salutiamo, vogliamo, voglio fare un saluto alla dottoressa per le imminenti feste natalizie, così anche se siamo, attraversiamo un periodo Grazie. particolarissimo, la inviteremo ancora se lei vorrà essere nostra ospite magari nel 2021 su altre tematiche molto più specifiche, magari una mezz'ora del nostro programma va e vola, lei avrebbe da parlare ancora per ore conoscendola, però piccole pillole, troverete questa puntata sulla pagina di Polimaurizio Maurizio su YouTube e su Your Solution, sempre su YouTube e sulle pagine social di Well TV e di Polimaurizio, Maurizio ma queste sono solo piccole, piccole perle che diamo di piccola semina, vero Giussi, di poter sì. parlare devono essere degli spunti un buon Natale alla, alla dottoressa e la ringraziamo grazie grazie dottoressa di essere stata con noi io però ho ancora un minuto per salutarvi e darvi l'appuntamento a Monedì prossimo col dottor Enzel, notaio, che parleremo della cassetta degli strumenti per quanto riguarda la pianificazione successoria. Avremo il 14 di dicembre qua in diretta, faremo, Giusy, cucina e finanza, no? Come si chiamerà? Così? Cucina e finanza? L'abbiamo già deciso. Il non lo so, lo devi, lo devi decidere. Cioè, avremo lo chef. Dai, qualità in cucina e qualità in finanza. Qualità in cucina e qualità in finanza. Avremo lo chef Roberto Abadati che cucinerà qua perché dei prodotti buoni per la finanza e per la cucina servono per fare un buon piatto, un buon investimento, è vero Giusy? Certamente. E il 21, che è la settimana di Natale, avremo ospite il ristorante pizzeria, bar e tutto quello che è, 21 grammi, gestito dal da centro Bresciano Down, i nostri amici che stanno non possiamo fare l'evento di solidarietà che faremo, ma la Giussi ci parlerà di fondi etici e loro ci parleranno del 21 grammi, di come sta andando e come sta attraversando questo particolare periodo. Giussi vuoi chiudere tu e augurare una buona settimana a tutti, piena di energia, nonostante i problemi ci siano, non viviamo nell'altro mondo e navighiamo su questi momenti delicati. Giusy? Grazie di averci seguito e buona settimana a tutti.